Castelli. Non ho trovato documentazione relativamente a questo edificio che da fuori sembra abbastanza banale, ma poi in realtà all'interno, non posso mostrarlo per ragioni di privacy, ma un bellissimo colonnato architravato. Chiunque avesse delle informazioni in merito. Purtroppo non ne ho trovate neanche sulla sul sito delle, delle, delle opere culturali della Lombardia è pregato di farmela avere.